La Camera di Commercio di Torino ha inteso valorizzare due filiere specifiche che sono caratteristiche delle nostre aree, dei nostri territori, una quella del vino e l'altra quella dei formaggi di qualità. Vino perché? Perché la provincia di Torino è sede di sette denominazioni d'origine e come Camera di Commercio fin dall'inizio dell'applicazione della normativa sulle denominazioni d'origine ci si siamo impegnati a certificare i vini di qualità. Quindi abbiamo inteso nel tempo anche di eh valorizzare queste produzioni anche attraverso azioni promozionali che partendo da dei vini già certificati voleva appunto, si voleva dare un riconoscimento proprio di che cos'è l'eccellenza. Allora il progetto Torino Doc è proprio un progetto in cui noi eh cerchiamo di, eh cerchiamo di come dire, selezionare quelle le aziende che vogliono prestarsi a questa sorta di concorso per verificare la qualità delle, delle loro produzioni ogni due anni riuniamo la nostra commissione di degustazione composta da esperti e tecnici degustatori e, e i vini che vengono sottoposti al loro esame organolettico se superano gli 80 centesimi rientrano nella selezione Torino-Doc ovviamente 80 centesimi è già un buon livello di vino ma chiaramente andiamo a premiare l'eccellenza perché da 80-84 centesimi abbiamo dei vini buoni, da 85-89 abbiamo dei vini ottimi e dai 90 centesimi in su abbiamo dei vini eccellenti e la nostra produzione sicuramente eh, come dire, ne, ha, ne abbiamo diversi nelle quattro aree delle sette denominazioni. Sette eh, denominazioni che ricordo essere Erbaluce di Caluso, Canavese e Carema appunto nell'area del Canavese, la, nella zona del Pinerolese la Doc Pinerolese, nella zona della Valsusa la Doc della Valsusa e nella zona della collina torinese abbiamo il Fresa di Chieri e la collina torinese. Bene, sono 146 vini e 45 aziende. Questo progetto nasce nel 2005 e, la, e ha visto veramente un incremento di aziende che partecipano, selezionate e numero di vini, ma soprattutto un grande incremento di qualità generale della produzione. Sempre nelle nostre valli, perché la viticoltura della provincia di Torino è prevalentemente montana o comunque in forte pendenza, abbiamo anche un progetto specifico di filiera, come dicevo, proprio specifico sul, sul, caseare, sul settore lattiero caseario. Abbiamo Torino-Cise, vedete che c'è un'analogia, non è anche nel nome, Torino, Torino, Doc intendiamo il vino e Cisa ovviamente il formaggio, perché il formaggio? Perché la produzione lattiero, lattiero casearia va scoperta, bisogna andare proprio nei luoghi di produzione che spesso sono anche in montagna, in contesti anche paesaggistici molto molto interessanti anche da un punto di vista turistico. Nel vino ormai questo è consolidato, si parla di enoturismo, ormai tutti quanti sappiamo raggiungere una cantina, sappiamo come trovarla, eccetera. le cantine sono attrezzate, ma i margari, chi fa il vino, eh, scusate, chi fa il formaggio ma in montagne, in luoghi meno accessibili, vanno un po', come dire, vanno un po scoperto. No? Allora noi con Torino Ceso abbiamo fatto un progetto che è analogo a Torino-Doc, cioè anche qui in collaborazione con degli esperti come quelli dell'Associazione Onaf, ma anche l'Università di Torino, abbiamo selezionato una ventina di produttori e 37 tipologie di formaggi che hanno superato appunto la selezione organolettica ma di questi formaggi diamo anche una descrizione sensoriale cioè con una scheda sensoriale ovviamente la scheda sensoriale riporta dei termini che nel gergo degli assaggiatori di, eh, rappresentano dei parametri ben precisi eh, si tratta di formaggi a volte di latte vaccino a volte di, forma, eh, di latte di capra a volte anche dei mix, hanno tutti nomi molto interessanti ma soprattutto le aziende sono da eh, avvicinare perché? perché ci raccontano le storie incredibili ed ecco che come Camera di Commercio abbiamo iniziato un progetto di storytelling concretamente realizzato proprio e pubblicando queste interviste sul sito torinocis.com. Eh, per le aziende del vino ci arriveremo, essendo di più, ma con il formaggio abbiamo avuto già grandi riscontri perché è come entrare mano per mano nella vita e nell'azienda di questi produttori. Per cui, anche in collaborazione con l'università, stiamo veramente cercando di mappare quelli che sono gli alpeggi più interessanti da cui provengono le produzioni più, più, inter, più particolari anche dal punto di vista degli aspetti nutrizionali perché mangiare erba in montagna è diverso che mangiare magari altri mangimi, ovviamente parliamo delle bestie, delle capre, delle mucche che vengono alimentate ma che poi ci danno delle, delle preziose produzioni.